Segubiamo un carota vecchio, oh Presidente, un rinnovato eh, settore giovanile, ieri è stata la conclusione di quello che è l'iter del Consiglio Nuovo sì, sì. e poi l'arrivo di Belloli a Roma nella Lega Dilettanti, un altro Lombardo, questo, la, la, la, cosa si prova a lasciato Beh, questo lascito da due personaggi importanti come Tisci e Belloli? Abbiamo fatto un'analisi anche geopolitica sul territorio italiano, abbiamo attribuito a un uomo del sud il settore giuridico e e un uomo del nord la Lega Dilettanti tenendo presente che sono due momenti strategici della federazione e soprattutto il settore giugno scolastico ha bisogno di idee nuove ha bisogno di gente che metta a disposizione il proprio tempo e l'esperienza Conte che allena le under 15, è piaciuta l'iniziativa no, molto bene, Conte non è solo l'allenatore della prima squadra è anche di tutta la filiera delle squadre italiane il futuro dei giovani del calcio italiano diciamo il futuro dei giovani del calcio italiano è legato innanzitutto a degli investimenti che devono essere fatti nelle strutture, perché noi 15.000 impianti e 15.000 impianti non possono essere considerati come campi per giocare su pozzolana e su cemento. Bisogna investire per questi giovani, per portarli allo sport. E poi, sia sì, il calcio per me è una cosa importante, ma per il resto dello sport. Grazie Presidente, la Sports è tutto. On Scavallaro, grazie.